Dieci anni di politicamente scorretto, libera e intrecciata in maniera univoca con questa manifestazione, in che modo pensa che la società civile sia cambiata rispetto a dieci anni fa? Beh, io devo dire una cosa, la prima cosa da dirci con molta forza e chiarezza che siamo chiamati a far emergere le cose belle, importanti e positive che ci sono, per valorizzarle... Per sostenere, per incoraggiarci, sono un segno di concretezza, di cambiamento e di speranza. Seconda considerazione, questo non ci toglie anche dalla capacità di cogliere i nodi e le contraddizioni. Oggi, in un momento di grande crisi economica e finanziaria, ad esempio, le mafie sono forti, eh, hanno tanto, tanto denaro liquido, frutto di affari sporchi, di violenza, spesso anche di sangue che loro riciclano. ci sono fatte molto più prenditrici, in alcuni contesti sono le mafie in guanti bianchi, eh, investono, ecco, però la forza della mafia non sta dentro, la mafia sta fuori, sta in quelle complicità, in quelle alleanze, in quei personaggi che gli permettono di fare tutto questo, perché ci vorrà pure un notaio per fare degli atti, cioè ci vada pure dei commercialisti, ci vogliono anche delle persone capaci di agire nel mondo finanziario, ecco. Questo non significa generalizzare, significa raccogliere la stima per quanti nelle professioni vivono la dimensione della trasparenza, dell'etica e fanno bene nella loro professione, ma ci sono anche chi si presta a questi giochi di violenza e di violenza criminale. Le mafie sono tornate forti e allora dobbiamo ribadire con forza l'importanza di questi percorsi, perché eh, lotta alla mafia vuol dire anche cultura. E' la cultura che dà la sveglia alle coscienze, c'è un ruolo importante dell'informazione, c'è il ruolo importantissimo della dimensione dell'educare, del lavoro nelle scuole, nelle università, conoscere per diventare persone più responsabili da una parte, dall'altra parte noi dobbiamo chiedere alla politica che faccia la propria parte. E allora la prima riforma da fare in Italia è un'autoriforma, è la riforma delle nostre coscienze il risveglio delle nostre coscienze, possibile che milioni di italiani non riescano a fare voltare pagina in questo paese, le mafie, la camorra è 400 anni che ce l'abbiamo, quasi 200 anni di Cosa Nostra, 120 anni di Andrangheta, allora dicono no, qualcosa non funziona, le positività, stima riconoscenza magistrati, forze di pulizia, quelle istituzioni impegnate, un ruolo anche meraviglioso di tanti cittadini che si sono spesi e che si spendono ma è giunto un momento in cui bisogna unire più le forze, le energie, i pensieri, tutto quello che è necessario.